qui siamo con Letizia De Torre, Presidente del Centro Internazionale del Movimento Politico per l'Unità. Allora volevamo chiedere Letizia, come leggere lo Piano Lab dal suo sguardo, da un centro come il suo, internazionale? Eh, sì, beh, è, è indubbio che il mondo, i paesi europei soprattutto, ma tutto il mondo guarda all'Italia, perché in questo momento l'Italia è un paese che è con le ginocchia a terra, un po' come la nave la Costa Concordia che era piegata di fianco e che però siamo riusciti anche con la capabilità e la genialità italiana a ritirare su. Ecco, il mondo guarda, guarda se l'Italia è capace di rimettersi in piedi. Rimettersi in piedi per l'Italia vuole dire anche vincere la sfida che stamattina è stata affrontata della legalità, cioè di avere un governo, un'amministrazione, una rete di città che sappiano governare in modo più trasparente insieme con i cittadini, che sappiano vincere questo reticolo pericoloso di corruzione che ha invaso il paese. E quindi dal mio punto di vista l'apporto che il la piano DAB sta dando per rimettere in piedi il paese è di grandissima rilevanza. È di grandissima rilevanza che vi siano cittadini attivi, amministratori delle città, eh, funzionari pubblici e politici che stamattina abbiamo preso la parola, che con capacità, con capabilità, con grandissima passione inizino a lavorare politicamente in un modo nuovo. Ecco, questo è di grande rilevanza e quindi grazie allo piano RAC, grazie all'impegno di tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile realizzare questo appuntamento. E